Uh, guarda che carina sta tartarughina Spera che ti do un fiorellino molto carino Guarda, guarda come, com'è carino oh, Piccolina Ma ciao cosa... Teo, oh. cosa stai facendo nonno di, di questo sciocchetto? Guardala shopping? Ah, Sì la vedo wow che bella si vede Ma quanto è piccola scusa perché io non è che la <ride> sto vedendo molto È un po' piccolina però è molto carina Go. Go. Mamma mia Cioè in amore No ba, ba, basta basta basta perché qua dobbiamo fare altro Ok allora, Che dobbiamo tu... fare Eh devi sapere che oggi dobbiamo fare la tavola Ouija I nostri Beh, amici se ne sono andati no. E chissà scusa. dove se ne sono andati Sì sì no sì sì e No io non fare. la faccio sì, la dobbiamo fare insieme Però, ah. guarda un po', non so chi sia arrivato qua E ci ha, ha ricostruito la casa Piccolo upgrade casa Dunis eh, Non lo so chi sia Qualcuno l'ha scritto? Uomo. È un buon uomo, assolutamente, è molto carina Io non so chi sia stato davvero, sarà Qui stato uno caro. dei nostri amici Uh, tipo, non sì. lo so, il signor Scurreggino. Poi non lo so, magari lo conosceremo in futuro Oh, guarda, qua c'è il nostro computer bellissimo Invece Messo... qua ci sono... Beh, bello, caspita Mamma mia, che tour, signore Che tour della casa pazzurda Entrata direttamente sul pattume Esatto, hai visto, no, però devo dire che è bel lavoro Allora, adesso però dobbiamo fare la tavola uscia okay. Quindi non uh, sconcentriamoci da questo incarico molto importante io <ride> non la voglio fare a voi comunque, vabbè Scandisci bene le parole tu perché io non capisco niente di quello che stai dicendo. Allora, le regole classiche per la tavola Ouija sono mettere le dita sulla planchette. Che sarebbe la panchette. cosa. Eh, esatto, sarebbe quella cosa lì piccolina. E poi fare la formula che sarebbe... Oh, spiriti che ci eh, sentite dall'aldilà, cagateci per... Uh, però Scusa. qua non ho scritto cioè, non, non era così mi sa e poi, poi tipo puntini puntini nel senso che continui no? E poi dopo la terza regola eh, ciao nel senso io scritch, Cioè nel ciao. senso praticamente sarebbe mettere su goodbye eh, che significa ciao. Allora, ah. si sì, parla forte, se no ti devo sculacciare. Scu eh, no, scusa, sì, no, no. mi dissocio da di quello che ho Perché ho detto questa cosa, non lo so. Va bene, oh, No, no rotta. Gli spiriti si arrabbiano. Si, si potrebbero no. arrabbiare, si potrebbero molto arrabbiare. Scusate spiriti. Scusate. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. spiriti dall'aldilà. Uh, Come che era Vai, la, la formula? Per caso. Vai a cagare, sentite allora, oh spiriti che ci sentite dal di là, cagateci per <ride> poter maledire una persona qui presente in questo mondo, in questo universo, in questa realtà. Cagateci, Oddio. oh spiriti. Adesso scende Zeus, fra poco. Eh. <ride> Oddio, cos'è? Oh mio dio, ma cos'è stata Hai sentito? Nonno Porca puzzardona, cosa si eh, aspetta? Sì. Che faccio una craft story. Oh, ragazzi, ci sono gli spiriti sentite. Oh, oh mio dio, dio. Che hai bestia. sentito? Sì, sì, eh, sì, sì. sì. Allora, praticamente dobbiamo, dobbiamo... Allora, spiriti, grazie che ci siete qua. Dobbiamo, dobbiamo essere cortesi con gli spiriti. Se no, okay. poi dopo ce lo mettono nel sedere. Devi sapere no, questa co cosa. Scusa. È una caratteristica degli spiriti. Non ti devi spaventare scusa. però. Perché finché noi saremo cortesi, loro saranno cortesi con noi. E parla ad alta voce. Se no, poi dopo ti oh, che no. Oddio che occhi. Oh, no, mi sono gli occhi dopo. Eh, Vabbè, ormai. Non ho detto nulla. No, però ora ancora niente. Allora, vediamo. Spiriti, carissimi che eh, ci sentite dal di là. Pot potreste dirci, potreste comunicarci. Come noi potremmo mai fare per poter maledire il dottore che è venuto dall'isola? Da, da quell'isola lì ah, lontana, sì, lontana, sì, sì, che sì. ci sta perseguitando S in questo momento. Aspetta, sentiamo bene. Magari, magari ci ecco, stanno parlando. Sì, esatto. Wow, Adesso Is tu. Ma oddio, fare una cosa. <ride> C'è sta vo voce. certo che eh, tu comunque ti sei buggato tutto quanto. Eh, nel senso, molto. Anche cioè, se, perché probabilmente le corde vocali ci si sono triggerate leggermente. Ah. Però, aspetta, lo spirito mi ha parlato. Hai sentito? Ha detto eh, una cosa. Sentito, secondo me è stato, è stato il diavolo in persona. Secondo me è no, di No, no, aspetti, no. Cioè. Dovresti fare una cosa! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Che questa è? Chi è voce? Adesso vai al pozzo infernale! Oddio! È pozzo maledetto! E butta tutte le gemme che hai nell'inventario! Oddio! No. Ho svegliati, svegliati! Oh per favore! Dio. Stai bene, stai bene, stai bene, stai Dio. bene! Ok, ok, aspetta. È stato lo spirito che mi ha impossessato. Hai sentito? Ho pugno. <ride> sì, basta, dai. basta. Mannaggia, se no ti. No, no ah! gli occhi, gli occhi, Guarda che, mai... guarda che, che lo richiamo, violino. eh. No, no non ti, devo, ti devono cadere gli occhi. Ti ho detto mille volte che ti devono cadere gli occhi. No, no basta, proprio ti Devono davanti. cadere gli fai, fai cadere un occhio immediatamente. Fai, ho detto no. di fare. Vieni qua. Fai <ride> cadere gli occhi. Ti è caduto un Quello è un cuore. Perché è un cuore? Fai cadere no. un cavolo di occhi, ho detto. Aiuto. Ah, mi è caduto il cuore. Sì, va bene, ti è caduto il fuori Il fuoricino Allora, a quanto abbiamo capito Dobbiamo buttare queste gemme qua dalla, okay. di, brrr, di là, hai capito? Nel pozzo maledetto No, piccola, non ho capito, sì. sì, allora, io so dove è il pozzo Perché lo io spirito no. Sì, lo spirito me l'ha indicato devi, devi solamente seguire me E poi comunque a okay. volte potrebbe anche impossessarsi di me nuovamente No, per favore, eh, ti picchio eh. <ride> Oh, bestia oh. Risvegliati <ride> Ma stai ah! f***ando a Ma esplode Ok ok ok ok, okay. okay. Ah, hai, hai ragione È che quando mi picchi Poi dopo io sento dolore Ma lo sentono anche loro Quindi il picchiare a volte funziona ah, eh. Ok Allora okay, forza la forza... spada lunga, Ok sì Scusa cosa No no no La spada lunga assolutamente no Anche perché poi dopo Potrebbe essere che io mi arrabbio Forza andiamo <ride> nonnino nonnino Vieni con me E poi comunque oh, mi sei. devo dire questo libro da qua Perché praticamente io lo odio molto Vediamo se io chiamo i miei amici Sulla videochiamata Ok sì. Nessuno mi sta rispondendo comunque Pronto? C'è qualcuno? No, eh, mi non so nessuno. No. Eh, ma perché probabilmente se ne sono andati veramente ad un altro paese eh, <ride> sì. e, e, e quindi Eh <ride> già, quindi niente Forza, vieni, nonnino, vieni, vieni sì. Allora, comunque questa cosa uh, oh, Niente, lasciamo no. no, niente, non puoi capire quello che ho appena detto Però Facciamo finta voglio che... capire Eh perché poi questa cosa tu non, lo, non la puoi capire Come molti altri non possono capire Però il posto deve essere qua Ah poi qua ci dovrebbe essere il tizio Che no mi sa che non sta lavorando eh, non, non, è è non, non, è non è di servizio Non è di Cosa hai fatto? No, no, ho parlato basso vero Hai parlato basso Oh no no no no, no che mi cadono 10 cuori I cuori A parte che non riesco Non mi cadono purtroppo sono fissati con l'attack ah, Si cadono benissimo cadono allora te li faccio staccare io dal sedere però No, no c'ho un cuore No non è vero non c'ho un cuore Mi sta regenerando Ma no, non mi uccidere Mi sa favore. che ti sono cadute anche le corde vocali Perché si sente molto strano Comunque forza oh. Vieni vieni vieni okay. Allora Questo Come puoi vedere è Il pozzo maledetto Ma quello là. Ma non è un pozzo questo È una fontana, è una fontana. Sì sì sì Beh no, non capisco cosa ci sia di maledetto in realtà qua Però secondo me c'è qualcosa oh, di come? maledetto Secondo me questi sono questi tronchi Che hanno fatto un qualcosa Ma Non lo so vabbè Vediamo eh, se ah. non sono andati a male Cosa è successo? Giusto, hai. Sei, sei sei sei Armando, guarde, una guardia, salva signora guardia. Guarda, è proprio brutta. Oddio, no, no, no, no, hai, no, hai no, fatto no. una cosa che non devi fare, no, hai che, fatto no, una cosa che Chiedo venia, scusi. Scusi. No, adesso come faccio? Non lo, io veramente sono sconvolto da te, ti devo ti devi no. vergognare. Dove uccidila! Eh, ormai cosa ti, ci posso fare? Io non ho no, le domine, armi. me. Eh, comunque no, devo dire no, no. fa bene cioè devo dire che è molto ma, sì, com comunque brava signorina può continuare è no, molto brava molto brava tu mi stai insultando eh, eh ma certo ma è normale ma è normale aspetta aspetta vediamo un attimo okay. se ah, visto? Beh, ma perché ci ho interagito io io so come interagire con le persone eh. non come te che le picchi forza vieni qua che, che dobbiamo fare esatto. il rituale okay. l'abbiamo okay, fatto dai, sei deficiente. No, Vieni qua che dobbiamo fare questo rituale, mannaggia te. Che adesso mi, mi, mi fa proprio okay. arrabbiare il fatto che uh, tu non, non ci stia essendo. Ma perché mi segue? Vabbè. Okay, adesso ci dobbiamo buttare. Uh, altro che ci sei. No, evita di ripetere, ci sei, se no poi dopo niente. No, uh, ci, mi segue, mi segue. Stai zitto. Oh, <ride> oh mannaggina, dobbiamo concentrarci. Forse, non hai capito hai che ragione. questa è una cosa molto importante. È molto seria, hai ragione, eh. Allora, dicevamo: prima che questo qua mi interrompesse. Porca miseria queste musiche di M Guarda io a volte proprio sono offeso con queste musiche Vabbè comunque stai fermo sì. Buttiamo le cose nel Nel, nel coso e poi diciamo Oh io maledico il dottore che ci insegue oh. sempre Oh, oh, che, belle. oh no, che belle No no no Non le prendi non le prendi sai Signorina non si avvicini perché queste sono Gemme che devono stare qui assolutamente Posso, Quindi... No voglio vederle però ci Sono molto carine eh sono molto carine, sì E poi secondo me le possiamo anche riprendere Perché tanto. Ma cosa comunque... fai? Ma scusa, ma no, lasciali lì No, tanto ormai il dottore è stato maledetto Infatti vediamo, chiediamo al signore se, è stato, se sono state maledette Perché secondo me sono state un, un po' maledette Sì, sì, sì, eh, sì ah, oh, oh, ai signori, non lo so Potrebbero esserci più signori, adesso okay. li sentiamo Perché sono molto curioso di sapere ciò che dicono Sono molto curioso di sentire la loro opinione Adesso li sentiamo Ok, oh, Oddio Dio. Cosa è stato maledetto? Non ho capito nulla, mi scusi. Puoi ripetere? Ah, il è stato maledetto. cosa è stato maledetto. Vabbè, allora è semplicissimo. Ma che se ne frega? Il dottore adesso può esplodere. Cioè... Hai ragione, hai ragione, esatto. Comunque è molto inquietante il fatto che da dentro me stiano parlando tipo dei, degli spiriti. <ride> è abbastanza inquietante. Poi c'è una musichetta sotto. È un po' brutto. Vabbè, lascia stare. No, bestia. Cioè, giusto perché uh, mi stavi un po' sulle pappole. Quindi ho detto, ma perché non dargli una, una mazzoccata in testa? Ah, no, ho parlato No, no, no, hai parlato, certo. Però comunque, quando mi stai sulle palle. Ma questa qua ti deve seguire ancora. Mo... Cioè, mi sa che sei innamorato. Ma questa mi vuole bene adesso. Oh la ship fra Seymour e, <ride> e la spadaccina dai e sì. nonno Andiamo forza adesso dobbiamo, dobbiamo andare Comunque chissà che fine fra, farà il dottore Cioè nel senso Porca puzzarda se ci pensi adesso il dottore è completamente fuori di te Probabilmente adesso gli staranno capitando di tutte colori al povero dottore Io sono molto curioso di sapere no, ciò che gli sta succedendo <ride> No dai No sei cattivo io mi dissoso da tutto ciò